Hai paura del nucleare! Allora sei stupido, se questa frase non è bastata a convincerti, ora ti illustrerò 10 punti che ti toglieranno ogni dubbio. Ecco qui il nostro primo ospite, cosa ne pensi del nucleare? Ciao a tutti, io sono Spider-Man e posso assicurarvi che il nucleare non mi ha solo dato questo bellissimo costume rosso, ma mi ha anche fatto diventare un supereroe. Non vedo l'ora di impressionare tutti al prossimo carnevale. E lei invece, signor Paolo Eolico? Io voglio solo dire che sono stufo di essere sfruttato per grande questa cosiddetta via pulita. E poi, di cosa stiamo parlando? Sarei più pulito del plutonio? E sapete quando mi giro la testa dopo 8 ore di lavoro? Anche io ho bisogno di un break ogni tanto. Vediamo invece cosa ne pensa il signor Lorenzo Andreon Io sono un ignorante materiale, ma mi sono informato su internet che vi hanno detto che il nucleare è bello. E tutti quelli che hanno dubbi sono stupidi. Allora ho deciso di costruire la mia casa con dei bidoni di scuole nucleari. Sì, avete capito, bene La mia casa è fatta di scoglie nucleari, ma non giudicatemi troppo presto, vi assicuro che tiene benissima la temperatura, l'estate è freschissima il grano è caldissima, non sono mica come quelle quelle bulle che si costruiscono le case di regni armatori. Siamo ora in diretta con l'esperto Mario Catania Soldi. Cosa pensa lei del nucleare? Il nucleare è un affare verditizio. Guardate, è una legge di plutonio che mi sono comprato. E Poi, grazie alle scorie che ho so superato personalmente in un campo comunale, ora produco dei pavolori unici. Non sei ancora convinto? Allora, senti cosa ha da dire, Mr. Ginseng. Un giorno ho bevuto un no, milione di scorie, e un momento fosse coca, e mi ha letteralmente sboccato fuori in terzo occhio. E va figata pazzesca perché non devo più fare meditazione. L'unico problema è che non si chiude più e mi giro da questo tutto il tempo. Mentre andavo dal sindaco dei Ciclopoli per chiedere il suo panele, ho notato un tizio fluorescente. Lei cosa ne pensa del nucleare? Io sono diventato luminosissimo grazie a una dieta a base di pomodori coltivati in un terreno pieno di sfori nucleari. Ora le spalle in fodera di elettrica, arrotondo lavorando come lampione e posso anche ricaricare il mio smartphone inverdoso. Ed eccoci, arrivati dal sindaco dei Ciclopoli, ci dico il suo panele su questa questione così contro Dopo il terremoto qui a Riciclopoli non sapevamo più cosa fare ma grazie al nostro ingegnere Mario Catania Soldi e alle scorie nucleari abbiamo trovato il modo per fare delle solide fondamenta per le case nuove e non solo siamo anche entrati nel piano di smaltimento delle scorie tossiche e abbiamo intascato così un sacco di quattrini ora anche io mi posso permettere un bellissimo Rolex al plutonio Ma voi starete pensando se sono tutti favorevoli al nucleare che senso ha fare un video per ribadire quanto è fico essere pronto nucleare Allora ho deciso di intervistare anche la controparte. Buongiorno, signor Ugo Ugi. Che ne pensa lei del nucleare? Uga Uga, Uga, Uba, Uga, Uga, Uga. Certo, signor Ugo Ugi. Anche lei ha diritto di dare il suo parere. Non siamo mica in una dittatura. Allora, signor Ugo Ugi, cosa vuol dire con Ubega, buga, Uba, Uga, Uga, Uga? Uh, contropesco sì, Uga, capisco. Quindi lei preferisce l'energia pulita ottenuta dalla caccia dalla pesca, giusto? Uga, Ugaga. Uga. Ga. Grazie per la sua opinione. Signor Ugo Per Parlando alla nostra lista di motivi per amare il nucleare Ecco altri due punti interessanti Sei stufo delle tue luci a led che durano pochissimo E devi cambiarle ogni 2 per 3 Con il nucleare non c'è problema Grazie alle radiazioni Le tue lampadine dureranno per sempre O quasi E poi vogliamo parlare del fatto che il nucleare Può creare mostre giganti come Godzilla Sarebbe una figata assurda avere un Godzilla come amico Quindi per concludere Lascia da parte le tue paure irrazionali E abbraccia il futuro con il nucleare Grazie a tutti per aver guardato e ricordate, il nucleare è fantastico!